Ciao ragazzi, su questo video vedremo un esercizio sul complemento ortogonale con il metodo di Gram-Smith Sia A uguale con lo span 101011, calcolare il complemento ortogonale di A con il metodo di Gram-Smith Questo dobbiamo fare prima è di decomporre l'esercizio cioè ci dà che A è uguale con lo span Che significa lo span? Cioè questi due vettori sono i generatori del sottospazio A. Cioè A è un sottospazio, cioè A è un sottospazio di R alla 3. Perché R alla 3? Perché i vettori sono composti da 3 lmd. 2. cosa dobbiamo capire? Che la dimensione di questo spazio, cioè di r3 è uguale con 3 e questo che altro significa che la dimensione del sottospazio a deve essere anche questo 3 cioè qua dobbiamo avere 3 elementi però abbiamo solo 2 cosa dobbiamo fare dobbiamo complementare il sottospazio a in una base di r3 cioè dobbiamo trovare un terzo vettore e metterlo qui per avere dimensione 3 questo che dobbiamo fare per risolvere questo esercizio è di seguire questi passi come un algoritmo andiamo a vedere come si trova il complemento ortogonale di A con ortonormalizzazione cioè con Gram-Smith sia che una base A1A2AM una base di A dobbiamo complementare questa base dello spazio rn nostro spazio r3 cioè dobbiamo trovare un elemento di rn tale che questi elementi siano base di rn noi abbiamo lo span che a è uguale con questi due elementi però questi non appartengono ad r3 perché sono solo due e dobbiamo trovare un altro vettore e da dove lo possiamo trovare questo? la risposta non è niente altro che la base canonica la base canonica di R3 è uguale con 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 allora dobbiamo scegliere uno di questi vettori per complementare questo qua allora scelgo questo qua e scrivo è uguale con lo span di 1 0 0 1 0 1 0 1 1 però questo è lo span non è una base se devo vedere se lo span cioè i generatori sono anche una base che devo fare? Devo dimostrare che questi tre vettori sono linearmente indipendenti. E come posso dimostrare che tre vettori sono linearmente indipendenti? Ce ne sono tanti metodi. Il più semplice è di calcolare il determinante e dimostrare che è diverso da zero. Cioè, se il determinante di A è diverso da zero, allora questi tre vettori sono linearmente indipendenti allora sono anche una base andiamo a vedere la prima cosa che devo fare è descrivere questi vettori come una matrice cioè A uguale con 1, 0, 0 che è il primo 1, 0, 1 e 0, 1, 1 attenzione ho scelto di calcolare il determinante perché questa matrice è una matrice triangolare 3 x 3 e mi permette di calcolare il determinante. Se non era triangolare, cioè 2x2, 3x3 o 4x4, eccetera, non potevo dimostrare che questi sono linearmente indipendenti con il metodo del determinante. Dovevo scegliere uno degli altri metodi. Allora, dal momento che questa è una 3x3, io posso calcolare il determinante con il metodo di Sarus, che è più veloce. Cosa mi dice il metodo di Sarus? il metodo di Sarus mi dice che devo prendere le prime due colonne e copiarle qua a destra della terza cioè 1, 1, 0, 0, 0, 1 e poi devo calcolare la somma dei prodotti delle diagonali principali cioè questa, questo prodotto più questo prodotto più questo prodotto meno i prodotti delle diagonali secondarie, cioè meno questo prodotto meno questo prodotto, anche questo, meno questo prodotto, cioè questo sarà uguale con 1 per 0 per 1, più 0 per 1 per 0, più 0 per 0 per 1 per 1 meno 0 per 0 per 0 che fa 0 meno 1 per 1 per 1 meno 1 per 1 per 0 questo fa 0 questo fa 0 0, meno 1, 0. Allora il determinante della matrice A è uguale con meno 1 che è diverso da 0. Allora questi tre vettori sono linearmente indipendenti allora sono anche una base del sottospazio A. Il passo numero 2, dal momento che abbiamo dimostrato che questa è una base di A, il passo numero 2 e di trovare la base ortonormale. E la base ortonormale come la possiamo trovare? Semplicemente usando Gram-Schmidt. Allora, cosa ci dice Gram-Schmidt? Il metodo Gram-Schmidt ci permette, avendo una base, per esempio A1, A2, A3, di trovare una base ortonormale cioè v1, v2, v3 applicando queste formule qua noi abbiamo trovato una base cioè questo è a1 questo è a2 e questo è a3 e Applicando queste formule, dobbiamo trovare la base ortonormale. Andiamo a vedere come si fa. Graham Smith ci dice che per trovare V1 dobbiamo prendere il primo elemento de della base di A, cioè A1, e metterlo su questa formula e fare, e fare calcoli. A1 lo sappiamo, è 101. Andiamo a fare l'applicazione. Allora, abbiamo questi, cioè facendo due calcoli v1 è uguale con a1 cioè 1 0 1 fratto la norma di a come si calcola la norma di a? la norma di a è semplicemente una radice con 1 al quadrato più 0 al quadrato più 1 al quadrato questo è uguale con radice di 1 al quadrato fa 1 0 al quadrato fa 0 1 al quadrato fa 1 cioè è radice di 2 cioè questo qua è fratto radice di 2 e questo che dobbiamo fare adesso di separare la frazione cioè questo fa 1 fratto radice di 2 0 fratto radice di 2 fa 0 e 1 fratto radice di 2 e questo è v1 andiamo adesso a calcolare v2 allora per trovare v2 Dobbiamo applicare questa formula qua che è W2 fratto la norma di W2 però W2 come la troviamo? Da questa formula qua W2 è uguale con A2 il secondo vettore della base TA che l'abbiamo meno il prodotto scalare canonico di A2 con V1 anche V1 l'abbiamo calcolato prima per V1 allora, prima dobbiamo calcolare questo. Andiamo a vedere. W2 è uguale con A2, cioè 0, 1, 1 meno prodotto scalare canonico di 0, 1, 1 per V1. per v1 allora per prima cosa dobbiamo calcolare il prodotto scalare canonico 0 1 1 per 1 radice 2 0 1 radice 2 dovete sapere che il prodotto scalare canonico è sempre un numero non un vettore questo deve essere un numero questo che dobbiamo fare è la somma dei prodotti cioè questo prodotto più questo prodotto più questo prodotto questo è uguale con 0 per 1 fratto radice 2 che fa 0 più 1 per 0 che fa 0 più 1 per 1 fratto radice 2 che fa 1 fratto radice 2 cioè questo è uguale con 1 fratto radice 2 lo vado a sostituire e w2 è diventato così dopo aver sostituito prodotto scalare canonico adesso devo fare questi calcoli qui perché la moltiplicazione ha la precedenza cioè questo è uguale con 0 1 1 meno 1 fratto radice 2 per 1 fratto radice 2 fa 1 al quadrato fratto radice 2 al quadrato Quadrato con radice va via, 1 quadrato fa 1, cioè questo fa un mezzo. 1 fratto radice 2 per 0 fa 0, e 1 fratto radice 2 per 1 fratto radice 2 fa ancora un mezzo. Adesso dobbiamo fare questa sottrazione, cioè W2 uguale con 0 meno un mezzo fa meno un mezzo. 1-0 fa 1 e 1 meno un mezzo fa 1 mezzo. Questo è W2. Questo che dobbiamo fare adesso è di sostituire W2 su questa formula e trovare V2. Andiamo a vedere. Andiamo a calcolare V2. Cioè V2 è uguale con W2, cioè questo vettore qua. la norma di w2 cioè radice meno un mezzo quadrato più 1 al quadrato più un mezzo al quadrato questo è uguale con radice meno un mezzo al quadrato fa meno 1 al quadrato cioè 1 2 al quadrato 4 più 1 più un quarto questo qua 4 quarti cioè questo è uguale con 1 quarto più 4 quarti più 1 quarto questo è uguale con radice 1 più 4 5 più 1 6 radice di 6 quarti questo è uguale con radice di 6 fratto radice di 4 questo è uguale con radice 6 fratto 2 cioè radice 6 fratto 2 lo metto qua sotto adesso devo separare la frazione cioè questo è uguale con meno un mezzo fratto radice 6 fratto 2 1 fratto radice 6 fratto 2 e un mezzo fratto radice 6 fratto 2 per semplificare la frazione devo fare questa moltiplicazione questi stanno sui lati con questi stanno al mezzo qua l'1 lo posso scrivere 1 fratto 1 e questo diventa meno 1 per 2 fratto 2 per radice 6 1 per 2 frato 1 per radice 6 e 1 per 2 fratto 2 per radice 6 qui 2 con 2 vanno via 1 con 1 va via e 2 con 2 va via questo è uguale con meno 1 fratto radice 6 2 fratto radice 6 e 1 fratto radice 6 questo è v2 l'ultimo passo è di trovare il terzo vetore ortonormale V3 che è uguale con W3 fratto la norma di W3 e W3 viene calcolata da questa formula qui che è uguale con A3 che l'abbiamo meno il prodotto scalare canonico di A3 con V1 per V1 meno il prodotto scalare canonico A3 con V2 per V2 andiamo a fare i calcoli V3 è uguale con A3 cioè 1, 0, 0 meno il prodotto scalare canonico di A3 1, 0, 0 per V1 che è 1 prato radice 2 0, 1 frato radice 2 per v1 1 frato radice 2, 0, 1 frato radice 2 meno prodotto scalare canonico a3, cioè 1, 0, 0 per v2 meno 1 frato radice 6, 2 fratto radice 6, 1 fratto radice 6 per meno 1 fratto radice 6 lo shock fratto radice 6. Allora andiamo per primo, dobbiamo fare il prodotto scalare canonico, questo qua e poi questo qua secondo prodotto scalare canonico facciamo una stella due stelle qua allora 1 0 0 per 1 fratto radice 2 0 1 fratto radice 2 come abbiamo detto anche prima il prodotto scalare canonico deve essere un numero questo è uguale con la somma dei prodotti cioè questo prodotto più questo prodotto più questo prodotto, qua il risultato è facile che fa 1 fratto radice 2 perché questi sono prodotti con 0 cioè sarà 1 fratto radice 2 più 0 più 0 1 fratto radice 2 allora il primo è 1 fratto radice 2 andiamo a calcolare il secondo è 1 0 0 e anche questo è un prodotto con due zeri cioè fa meno 1 fratto radice 6 per meno 1 fratto radice 6 2 fratto radice 6 e 1 fratto radice 6 e la somma di questi prodotti allora questo fa meno 1 fratto radice 6 questo che devo fare adesso è di sostituire prodotti scalari canonici su w3 e w3 è diventata così e questo vettore qua meno questo prodotto scalare che è uno scalare con un vettore il prodotto di un vettore meno questo scalare con questo vettore andiamo a fare prima questo e questo il prodotto scalare con un vettore è semplicemente questo per questo questo per questo questo per questo, analogamente, questo per questo, questo per questo, questo per questo. Il risultato sarà un vettore, cioè 1 fratto radice 2 per 1 fratto radice 2, questo fa 1 al quadrato che fa 1, fratto radice 2 al quadrato che fa 2. 1 fratto radice 2 con 0 fa 0, analogamente, questo fa ancora 1 fratto 2, questo qua fa meno. 1 fratto radice 6 per meno 1 fratto radice 6 1 fratto 6 poi meno 1 fratto radice 6 per 2 fratto radice 6 fa meno 2 fratto 6 e meno 1 fratto radice 6 per 1 fratto radice 6 fa meno 1 sesto e lo vado a sostituire e il risultato è questo una sottrazione tra tre vettori cioè w3 uguale con 1 meno un mezzo meno un sesto 0 meno 0, cioè questo meno questo meno questo, 0 meno 0 meno meno il meno più due sesti, attenzione con i segni, e 0 meno un mezzo più un sesto, perché c'è un meno qua, 0 meno un mezzo più. Un sesto. facciamo i calcoli il primo è uguale con 1 diventa 6 sesti meno questo qua per 3 cioè 3 sesti meno 1 sesto cioè 6 meno 3 fa 3 meno 1 fa 2 sesti il secondo subito fa 2 sesti il terzo fa 0 meno 1 un mezzo più un sesto questo è uguale questo per 3 questo per 1 cioè meno tre sesti più un sesto questo è uguale con meno due sesti allora topia v3 è uguale con due sesti due sesti meno due sesti questo lo possiamo anche semplificare che è uguale con un terzo un terzo è meno un terzo divido tutto con 2 è uguale con questo allora dal momento che abbiamo calcolato anche W3 v 3 terzo vettore ortonormale sarà uguale con W3 fratto la norma di W3 cioè un terzo un terzo meno un terzo chi scrive due sesti è lo stesso uguale fratto radice un terzo al quadrato più un terzo al quadrato questa è la norma più meno un terzo quadrato questo è uguale con un terzo un terzo meno un terzo frato radice 1 al quadrato fa 1 frato 9 3 al quadrato più ancora 1 frato 9 più 1 frato 9 questo è uguale con 3 uguale con un terzo un terzo Meno un terzo frato 1 2 3 frato 9 radice di 3 frato 9. Che cioè questo è uguale con radice 3 frato radice 9. Che cioè uguale con radice 3 frato 3. Radice di 9 è 3. Cioè qui possiamo Poi, vedere questo, questo uguale con radice 3 frato 3. Un terzo frato radice 3 fratto 3, un terzo fratto radice 3 fratto 3 ancora e meno un terzo radice 3 fratto 3. La stessa procedura, questo per questo questo per questo, questo per questo, questo per questo, questo per questo è uguale, uguale con 1 per 3 fratto 3 per radice 3 1 per 3 fratto 3 per radice 3 e meno 1 per 3 fratto 3 per radice 3 3 vanno via e allora v3 uguale con 1 fratto radice 3 1 fratto radice 3 e meno 1 fratto radice 3 cioè questo è uguale con v3 allora il risultato è questo abbiamo la base A e abbiamo la base ortonormale di A però questo che ci ha chiesto l'esercizio era il complemento ortogonale cioè se v1, v2, vm, vn sono i vettori che risultano dalla ortonormalizzazione di Gram-Smith questo li abbiamo trovato v1, v2, v3 della base a1, a2, an cioè questa base qua allora il sottospazio A viene prodotto da A uguale con a1 a2 am uguale con v1 v2 vm cioè la base ortonormale di a sono queste qua va bene questo l'abbiamo trovato però si dimostra che il complemento ortogonale di a ha come base vm più 1 vm più 2 vn che significa questo? Significa che all'inizio abbiamo preso il complemento, cioè abbiamo preso un vettore dalla base canonica e l'abbiamo aggiunto sullo span, cioè questo qua. Allora questo significa che il vettore A1 e A2 sono prodotti da V1 e V2. il complemento ortogonale di A è il vettore v3 cioè la risposta è che il complemento ortogonale di a è uguale con 1 fratto radice 3 1 fratto radice 3 meno 1 fratto radice 3 e questo perché? perché inizialmente avevamo due vettori a1 e a2 e abbiamo trovato il complemento della base canonica e il complemento ortogonale del vettore della base canonica che abbiamo aggiunto è questo qua allora questa è la risposta che il complemento ortogonale di A è questo qua per adesso è tutto ragazzi al prossimo video vi faccio vedere un modo più semplice di trovare il complemento ortogonale di A quando l'esercizio 1 ci chiede di farlo